Quindi, dopo queste parole memorabili, non mi resta che chiudere questo ennesimo freelance camp, eh, ringraziare di nuovo oh, tutti voi e tutte voi che. Ci avete partecipato, e eh, ringraziare di nuovo tutti gli sponsor che ci hanno aiutato e hanno contribuito in tanti modi, Banca Etica che oggi ha fatto un, uh, anche un networking corner veramente molto partecipato e molto interessante e che ci sostiene da tanto tempo, Siteground e Yoast eh, con cui abbiamo avuto piacere di chiacchierare in queste eh, due giornate. Copreno che ci ha fornito gli utilissimi ombrellini eh, veramente salvifici, Fabiana Palù che ci ha sponsorizzati anche quest'anno e che anche lei ha animato un networking corner molto bello, tutti i nostri ammirevoli sponsor tecnici, eh, Windriser che fa le riprese, Alamun, che sta facendo il sito di Digital Update a cui vanno tutti i miei pensieri più affettuosi <ride> e anche meno affettuosi a volte, eh. tutti quelli che mi sono dimenticati fammi dare un'occhiata, mi sono dimenticata qualcuno, i nostri fotografi Jessica, Daniele Alessandro assolutamente grazie, grazie, grazie tantissimo. E, e tutti voi di nuovo e miei colleghi e collaboratori bravissimi Lara, Silvia e Simone grazie grazie grazie grazie grazie basta cos'altro devo dire io non so più cioè, ho chiuso talmente tanti freelance camp che ormai non so più che cosa dire grazie grazie di nuovo diteci dove lavorate che veniamo a vedervi nei prossimi giorni i prossimi appuntamenti sono gli zoom club del 24 mi sembra non mi ricordo questo mese a settembre con furia silvestri esatto abbiamo il primo zoom club di quest'anno ne avremo 12 sono tutti molto molto interessanti quasi tutti voi avete già la tessera del freelance camp club chi ancora non l'ha fatta Beh, eh, mi sembra il caso che la faccia, adesso i prossimi giorni ve la faremo fare. È stata l'edizione <ride> più calda di sempre, in certi momenti, certo. Ma sì, si, ci può stare, una foto con uh, chi c'è adesso. Quindi i prossimi appuntamenti sono gli Zoom Club ogni mese. Avremo due edizioni online quest'anno, una a dicembre e una a marzo, eh, l'anno prossimo sarà il decennale quindi faremo il libro del decennale faremo cose e eh, certamente faremo eh, all'inizio dell'estate fra fine maggio e inizio giugno eh, un altro freelance camping non sappiamo bene ancora in che campeggio ma sarà anche quello molto bello e molto amichevole ma lo faremo solo con quelli del club quindi chi ancora non è nel club ha un ottimo motivo per entrarci eh, Quest'anno appunto la tessera del club dà diritto all'ingresso a tutti i freelance camp in presenza e online che facciamo. E speriamo tutti che la situazione eh, pandemica migliori e non peggiori perlomeno e che sia possibile ricominciare a pensare di fare freelance camp anche in giro che non organizzeremo noi perché siete abbastanza bravi per farlo voi, ma noi vi daremo tutto il supporto e le istruzioni per farli e verremo ovviamente a trovarvi e a partecipare. Quindi diciamo, quando sarà possibile riprenderemo anche in mano i progetti dei freelance camp in giro per l'Italia. Speriamo che questo succeda il prima possibile. Nel frattempo comunque sappiamo dove trovarci online e offline come poi succede anche non solamente ai freelance camp perché per fortuna ci si vede anche al di là degli eventi in cui abbiamo diciamo che, che organizziamo sotto questo cappello quindi di nuovo grazie ora arriva il momento foto eh, poi tagliamo tutte queste stupidaggini che ho detto e grazie di nuovo ciao